Salve a tutti, in questo video tutorial parlerò di un effetto molto usato ehm, per l'audio, eh, si chiama ducking e eh, serve per fare in modo di tenere l'audio della musica di sottofondo eh, sempre eh, alto e in automatico quando si parlerà ehm, l'audio della musica si abbassa eh, da solo perché ci sono dei parametri da preimpostare prima sull'audio desktop e praticamente questo effetto è un compressore allora non ho aperto volutamente da farvi vedere un OBS perché negli altri video ho già spiegato OBS e anche dove si vanno a cercare e impostare i filtri vi dico che andate nell'audio desktop, premete sull'ingranaggio Cliccate su filtri e vi si apre la sezione dei filtri eh, dell'audio desktop io già in altri video avevo spiegato i filtri dell'audio uh, desktop e del uh, microfono e lascio comunque il limitatore um, vediamo come si imposta il uh, compressore chiamandolo ducking quindi e seleziono compressore da King Mi piace chiamarlo col suo nome Così so che cosa sta facendo Le impostazioni che ci sono Non vanno bene Perché se le lasciassi così E poi facessi partire eh, L'effetto Non funzionerebbe Quindi direi OBS non sembra in grado di fare Quello che deve fare E adesso vi faccio vedere Passo passo tutte le impostazioni Come vanno messe Guadagno proporzioni, cioè rapporto proporzioni, ogni volta che io parlerò l'audio del desktop si deve abbassare di un tot, qui è scritto 10%, troppo, metto il 5%, cioè si abbasserà del 5%, ehm, soglia, cioè deve intercettare il volume del microfono, quando il mio microfono arriva a un certo volume, allora partirà l'audio ducking, 18 è un volume, alto mettiamo meno 40 quindi quando arriverò a meno 40 db meno 40 db eccolo qua sarò in, in grado di far partire l'effetto ducking attivazione entro quanto si deve attivare eh, l'effetto non deve essere troppo scattoso ma neanche troppo eh, lento quindi do 50 millisecondi questo è quando deve smettere e, e che il lascio deve dare e noi glielo do eh, uguale all'attivazione glielo do più lungo in modo che il lascio della musica che dal basso eh, verso, torna verso l'alto eh, sia un po' più uniforme, che non sia troppo, ehm, troppo rapido. Il guadagno non glielo do perché il mio audio è già a posto e quindi non ho bisogno di alzare il volume in nessun modo. La cosa più importante è questa, la fonte. Devo dirgli che si colleghi all'audio del microfono, se no il ducking non funziona. Fatto questo faccio un chiudi. Adesso io sto solo parlando e questo non basta per far attivare il ducking. Basta aprire un qualsiasi lettore mp3 e far partire un brano. E il brano lo sentirete ad alto volume. Quando comincerò a parlare, il brano si abbasserà. Quando smetterò di parlare, il brano ritorna ad alzarsi. Questo è il brano che ho messo apposta da discoteca per far sentire che è bello alto. Quando io sto parlando, il brano si è abbassato. Adesso smetterò di parlare e l'audio alzerà di nuovo come avete potuto sentire la modalità di alzare l'audio dopo che ho smetto di parlare è molto mm, tranquilla quindi non è di colpo si alza l'audio e i millisecondi di entrata del mio effetto più perché il mio modo di parlare non fa sì che l'audio si alzi di nuovo perché non riesce a capire che io sto ancora parlando vabbè qua siamo in una pausa quindi non si nota qua che sta cominciando a muoversi un po' di più il brano io posso parlarci Ehi la, io posso parlarci come un DJ, yeee, yeah! questo è il brano royalty free che ho scaricato da YouTube, quindi YouTube non dovrebbe più rompermi le scatole per brani protetti dai diritti d'autore, yeee. Yeah! Ok, per questo video tutorial è tutto.